Mi chiamo Federico Ferro, sono iscritto alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pinerolo dal 1966. In questo momento, dopo aver fatto 58 anni di iscrizione, sono socio anziano e sono un po' la memoria storica anche della società perché già era scritto mio papà e per parentela di sangue ci sono gli scritti della mia famiglia dal 1890 e per parentela acquisita dal primo tesseramento del 1849, marzo del 1849 sono un po' in questo momento la memoria storica della società anche perché da ragazzino quando frequentavo la società, non ho ancora iscritto ho ancora conosciuto, mi sono ancora rapportato con dei soci anziani come sono son anziano io adesso in questo momento quindi la generazione passa eh, con soci che avevano conosciuto ancora il socio fondatore Antonio Rossi il socio fondatore e promotore del 1848 non solo l'antico nel 1990-91 sono stato promotore e socio fondatore e poi presidente per 24 anni della società Mutua Piemonte che ha rinnovato un po' in chiave moderna quello che hanno fatto nel tempo questa società, la società operaria di Pinerolo. La società si chiama Mutua Piemonte in questo momento conta più di 4.000 soci e ha sede qui in Pinerolo. Io sono nato nel 1947, in questo momento ho 76 anni, quindi come dico sono già di una certa età, quindi i ricordi sono di quando ero piccolino, che mio papà era iscritto a questa società, eh, mi portava alle assemblee e alle donanze e quindi io conoscevo gli antichi soci, ho partecipato alle discussioni, alle assemblee, chiaramente ragazzino seduto vicino a mio papà, anzi... In piedi, in mezzo alle sue gambe, addirittura perché la sera qui era sempre piena, allora c'era molta partecipazione, la società era partecipata e soprattutto ho i ricordi di quella vita, quindi di queste discussioni, dei sussidi, del segretario ancora con le mezze maniche che prendeva le quote, scriveva ancora col pennino, perché già anche lui era già anziano a quell'epoca, quindi già c'era già le biro, però lui non si era ancora aggiornato. No, io ho un ricordo particolare di una mia bizia, Mio papà era orfano, era stato allevato a Pinerolo da una sua zia, che sarebbe stata la mia bizia che io ho conosciuto, non conosciuto, che è morta quando avevo tre anni. Qui, mettendo a posto l'archivio della società, ho trovato la sua documentazione che la riguardava. E lei era scritta qui la società femminile, che era l'atere della società maschile, e... Eh, per il suo lavoro, era lavoro saltuario, non riusciva a pagare la quota sociale. Allora la quota sociale era mensile in quel periodo. È stata prima settimanale, poi mensile, poi annuale. Quel periodo era mensile, lei arrivava sempre in ritardo e per pratica burocratica dell'usanza di quel periodo. Dopo i primi 5 giorni del mese, che non ha pagato la quota, veniva cancellata, poi veniva riscritta, e poi cancellata, e poi riscritta, fin quando ha trovato un avvocato di cui lei era a servizio, che si era fatto garante: eh, dice, guarda, Guardate, la società non cancellate, cancellate lasciate lasciatela iscritta. Se entro un tale giorno lei non riesce a pagare, pago io al suo posto. Una documentazione che mi ha anche commosso e mi commuove ancora adesso. Il mio papà non ha avuto nessun ruolo, come dico c'era eh, della famiglia in cui mia, mia zia era rimasta sposa, eh, erano frequentanti della società operaia qui di Pinerolo con il primo tesseramento del 1849 e ancora adesso di quella discendenza di quella famiglia abbiamo ancora la gente iscritta sia alla Mutua sia alla società operaia sia alla Mutua Piemonte. ricordo molto particolare, era un coso particolare che ho visto che mi aveva colpito quando eh, avevo visto la bandiera accompagnata da due soci che rientrava in sede qui sulla piazza del Duomo, vicino qui a 100 metri di qui, il mio papà ha detto guarda c'era la funerale di un socio, non ci sono andato, prenderò la multa. E c'era proprio la classica uh, danza che la bandiera andava accompagnata sempre da due testimoni, da due soci. Finito le onoranze funebri al socio defunto, la bandiera veniva accompagnata in sede e sempre con il portabandiera e due soci, come fa adesso il comune quando il gonfalone comunale, quando è uh, finita la manifestazione entra... Uh, con falone, con due civici, guardie civiche di fianco e il sindaco dietro. Allora anche la società aveva questa usanza e questa tradizione. Quello era, particolarmente mi era rimasto colpito. C'era ancora il Bidello, tra l'altro il portabandiera Bidello, che era custode, che faceva le pulizie, teneva in ordine i locali, e l'edificio della società faceva un po' da portiere anche, no? lo chiamano il bidello, aveva una sua divisa, il suo cappello che conserviamo qui in sede, qui nel museo, e quello mi aveva colpito in modo particolare. Tra l'altro certo conosco conosciuto, e ancora adesso pur iscritta anche lei, una persona che è una ragazza, forse finirà perché figlia unica e non si sposa, eh, beh a parte poi anche avere una discendenza che non sposarsi, quello non, non c'entra, no però è cosa, è che è, è diretta discendenza proprio di un socio fondatore dei primi 12 artigiani, uno dei primi 12 artigiani che avevano fondato la società operaia nel 1848. Io quando mi sono iscritto eh, sono andato un po' in dualismo con mio papà, allora le assemblee erano ancora frequentate, io ero un ragazzo, avevo altri interessi, giocavo al pallone, mi ero dato dove sicurare il lavoro, avevo le ragazze, no, adesso non so più l'idea, allora avevo le ragazze no, in modo sostanzioso, e, eh, poi mi sono dato a fare dirigente sportivo e quindi avevo altri interessi, mio papà mi sgridava perché dice non partecipavo, potresti essere più utile, tu hai la possibilità e capacità eccetera. Io non ho mai partecipato, avevo poi iniziato, sono poi entrato in direttivo nel 1989, quando nel, la società ha avuto tutte le sue vicissitudini, che sarebbe lungo raccontare, ci vorrebbe una giornata, l'idea di rinnovare la società sia sul piano culturale sia sul piano operativo. Piano culturale la società l'ha fatta sua, qui nel, facendo il museo ed altre cose, altre attività, altre iniziative. Sul piano operativo, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e socioassistenziale tipica delle società di mutuo soccorso, si è dovuto creare proprio per motivi tecnici, numerici, temporali, no? quello che andava bene nel 1800 e non va più bene adesso, Proprio che si è creata questa mutua Piemonte per dare rinnovare il rinnovare proprio core business, chiamiamolo così con una parola moderna, di quello che è l'attività tipica delle società di mutuo soccorso. Una cosa importante della società era che nel 1906, quando ci fu una questione riguardante il magazzino sociale, la società aveva un magazzino sociale, uno spaccio, panetterie eccetera, che per motivi più diversi, per motivi commerciali era riservata solo ai soci, c'era una parte dei soci che voleva che fosse aperta a tutta la popolazione, cioè per creare quel modello che poi è diventato in tempi successivi quelli che sono i mercati dell'ipercom. Dell in sostanza c'è un filo conduttore in quel quello. E lì ci furono grossi avvenimenti, si tratta nel 1906, in cui i soci fu proprio la scalata alla società no, per avere il dualismo solo i soci o non i soci, o tutti. Eh, attenzione, no? ha fatto storia, noi prendiamo la storia della società e si è fatto un, un volume ed è un grosso capitolo, perché è stato importante, nel giro di sei mesi la società passò da 450 soci a circa 1000, ci furono fatte iscrizioni strumentali, no? io ho guardato quelle strumentali e si è proprio visto le, le, le iscrizioni a gruppi di eh, famiglie che avevano, di Pinerolo, che ancora adesso esistono, quindi che ha mantenuto nei secoli, nel tempo, una certa distruzione culturale, politica, sociale, delle due tendenze, no? Certo cosa. quindi il dualismo era quello. Quello che è passato alla storia, però io sentivo raccontare da piccolino, qui ancora nell'assemblea, che c'era ancora quel ricordo, era che i socialisti volevano prendersi la società. I socialisti avevano perso la, la, le, le votazioni sull'argomento e avevano creato una loro società, che è una società probabilmente di consumo che ha operato a Pinerolo per circa 30 anni ancora e che poi magazzini sia quella della società tradizionale, qui operai di Pinerolo, sia la società che sarà creata alternativa, hanno chiuso tutti i due magazzini nel 1927. Quella riservata ai soci, un po' per asfissia. Quella riservata ai non soci è stata chiusa per imperativo politico, in quanto rovinava il commercio di Pinerolo, perché una città di Pinerolo che quell'epoca contava circa 18-20 mila abitanti, aveva 2 soci quindi fermava il commercio a Pinerolo. La litte che c'entra il piccolo commercio e i supermercati adesso, era già allora. era già in attuale, la facciamo ancora come società, andiamo avanti, e hanno fatto un circolo recreativo, belle gite, bei pranzi, eccetera, e poi vediamo. Questo aveva portato proprio sull'esperienza che io ho vissuto all'altere, perché allora non me ne occupavo proprio per i motivi che avevo detto prima. Nel 1984, in cui si è ripresa poi l'attività e siamo cresciuti, è cresciuta, è cresciuta tutta l'attività, dove ha ripreso questa società, ripreso, la società per la di Minerò, ha ripreso vita. Ecco, un momento importante per la Società operai di Pinerolo, ma non solo la Società operai di Pinerolo, di mutuo Soccorso di Pinerolo, di tutte le società di mutuo Soccorso in Italia, riguarda il periodo della Prima Guerra Mondiale. Il eh, primo decennio, quindicenne del, del secolo del 1900, è stato il massimo raggiunto delle società. Queste società avevano un vizio erano molto parcellizzate, a differenza del modello francese che c'era una sede centrale con le succursali, ogni società andava per conto suo, quindi avevano poca capitalizzazione e numeri piccoli, ristretti, bilanci, tanti bilanci ma tutti molto piccoli. Con la Prima Guerra Mondiale succede che i giovani lavoratori vanno al fronte, quindi non pagano più le quote, rimangono gli operai anziani, quindi poche quote, Molti sussidi, quando arrivano, si chiude la guerra, cioè, eh, arrivano gli operai che riprendono il lavoro, cioè i giovani, però dopo una guerra avevano tanto una salute cagionevole e quindi avevano bisogno di sussidi, eh, c'è stata una grossa inflazione, quindi la dirigenza durante la guerra era diventata una dirigenza di anziani dice non vogliamo nessuna moda nuova come tutti gli anziani, no? mantenere la tradizione quindi aumentare una quota sociale era difficile, quindi non aumentare la quota sociale voleva dare pochi sussidi, per di più il mondo era cambiato, eh, nascevano le eh, mutue aziendali le mutue interne che io ancora ho ancora vissuto quando sono andato a lavorare a 15 anni le fabbriche ancora per i primi due anni di lavoro c'era ancora la mutua interna che poi è esaurita per il servizio sanitario nazionale e quello ha portato un po' all'esaurimento. Di fatto io ho fatto degli studi sia per la società di Pinarolo sia per le società del circondario vedendo il numero di iscritti, i sussidi, eh, assistenze eccetera vedi proprio un crollo dal 1920 al 1925 qualcuno si azzera e altri vanno a vivacchiare. La seconda guerra mondiale il discorso era diverso. Qui a Pinerò c'è stato un fatto, c'è una leggenda che dice che il regime fascista ce l'aveva con le società operaie di mutuo soccorso e bisogna prenderle con le mani perché situazioni diverse. Quello che valeva per Torino, dove c'erano le società operaie, proprio per la forte presenza operaia erano politizzate, ci soffrò proprio un'azione di chiusura. Nella provincia, dove la politizzazione era decisamente minore, ci fu un tentativo di razionalizzare tutte queste piccole società che vivacchiavano in sostanza in quel periodo, c'è un tentativo di ripresa, infatti nel 1942-43, che poi si chiude perché ci fu la guerra civile, eh, qui a Pinerò ci fu una fusione di varie società di mutuo soccorso in cui la società operaia di Pinerò di cui che parliamo in questo momento fu capofila e raggruppò tutta una serie di piccole società ancora esistenti d'imperio e quello creò nei soci anziani qualche problema, no? perché dice arrivano altri che non sono passati arrivano senza fondi eh, sono pochi e vogliono comandare magari perché erano magari qualche ragazzo Persona un po' più evoluta, un po' più capace, eh, tu sei meno capace, però l'altro arriva nuovo stai in un momento tranquillo, quindi è cosa, no? Quindi ci fu questa, cioè, quindi c'è da vedersi il pro e il contro. In questo qui in Pinerolo non ci furono grosse eh, tensioni per quanto riguarda politiche tranne quello delle bandiere noi le abbiamo portate e non sono mai arrivate poi arrivò la guerra e non se ne parlo più e le abbiamo trovate nel 1990 quando io sono andato in direttivo come dico eravamo in minimità non bisognava riprendere l'attività nel sottofondo di un armadio Abbiamo ricevuto 40 bandiere che fanno parte anche di un'esposizione. Una sala nel museo, un museo bellissimo. Qualcuna è stata restituita alle società ancora esistenti. Arrivate e venivano nascoste, non ce le hanno portate. Sì, ve le abbiamo portate, sì, no. Comunque, una... se no sarebbero state bruciate. Abbiamo preservato un, cap un capilavoro. Un'altra cosa, eh, proprio nella sala in cui stiamo parlando c'erano i busti del re e della regina e dei vari regnanti no? addirittura il re Vittorio Umberto Vittorio Emanuele III c'erano i busti perché le società delle provincia, del principe di Pinerolo in particolare, erano legal, molto legalisti nel 1943 quando eh, ci sono stati i coinvolgimenti politici de, di quel periodo eh, la milizia fascista della Repubblica Sociale eh, diede, non un assalto, ma entrò in questa sede e abbatté tutti i busti. La signora che allora era la segretaria della società operaia ed era presente, quindi ho una, una memoria di prima mano di un testimone che ha vissuto questo, questo fatto aveva preso il posto del marito che era andato prigioniero in Germania con i fatti del 1943 eh, fu preso e portato in Germania prigioniero adesso non so bene il ruolo che avesse questa persona nel, in questi fatti particolari però quelli della società li conosco quindi lei moglie, eh, è moglie è presa il posto del suo segretario no? ha detto ma sei sua moglie, fallo tu lei faceva la segretaria ed era presente in questa sede quando la, del, cioè la milizia della Repubblica Sociale Italiana eh, entrò in questa sede, abbatté tutti i busti e cioè, scompigliò un po' i locali. No? Certo per questa signora magari non era nemmeno un grosso fatto, però questa signora a vedersi tutto questo ambaradà eh, chiaramente era, rimase un po' sconvolta, no? Io questa ragazza poi eh, giocavo con suo, eh, con suo figlio, andavamo a scuola insieme e me l'ha raccontato eh, proprio ancora in prima mano, quindi ho questo, questo racconto particolare. Eh, ci sta la voglia, come dico, di riprendersi in grande, no? l'attività tipica della società che era l'assistenza mutualistica di sanitaria e socioassistenziale. Eh, chiaramente lì eh, all'inizio non si sapeva cosa fare, Dice: Come società locale non riusciamo a fare niente. Ci siamo collegati, la società locale si è collegata con le società del circondario ancora in quel momento presenti e dice: Facciamo una cosa nuova, iscriviamoci in un'attività. Da soli non eravamo né capaci di avere l'esperienza né avere le cose. Quindi, dopo aver visto, provato a fare qualcosa da soli, e non siamo combinati niente, ci siamo rivolti a una mutua esistente che questo percorso aveva già fatto subito dopo la seconda guerra mondiale al Consorzio Mutuo di Novara. E lì ci siamo accorti, quindi abbiamo fatto l'iscrizione al Consorzio Mutuo di Novara prendendolo un po' da tutte le parti, ci siamo andati avanti qualche anno fin quando questa attività è cresciuta e arrivava qualche centinaio di soci, quindi dice possiamo vedere di fare qualcosa di nuovo. Lì anche la questione di burocrazia organizzativa, essendo una partecipazione di questa attività di più società, e dice chi comanda? E qui è un vizio antico, che ci andrebbe anche lì qualche per, un po' di tempo per spiegare quello che succede, ma non qui a Pinerolo, no, in tutto il complesso italiano che ha portato proprio a questa minimizzazione delle società operai di mutuo soccorso quelle tradizionali in questo momento no? che sono a macchia di Leopardo e con attività relativamente che non incidono sul contesto sociale no? proprio per questa parzializzazione anche si ripete questo fatto quindi chi comanda comanda la società operai di Pinerolo comanda la società di Bicherasio a noi siamo più di più a noi abbiamo più iscritti a noi abbiamo più soldi noi abbiamo la casa più bella e nascendo queste discussioni allora per toccare la testa al toro anche per dare una visione più eh, complessiva, più organica della cosa si è pensato di creare una cosa nuova è nata la società Mutua Pinarolese che poi eh, ha concluso il suo compito nel Pinarolese arrivando a 4.000 soci si è trasformato in Mutua Piemonte ed in questo momento dopo le vicissitudini del covid eh, che ha fermato un po' l'attività, un po' il la movimentazione e la crescita, in questo momento è in piena ripresa. Nel 1889, quando siamo entrati, eh, nasce la voglia del programma, di del direttivo in cui facevo parte, di riprendere l'attività. Non parlo del museo che è andato avanti per conto suo, qui in Pinerolo, se società operaria di Pinerolo, qui eh, ho partecipato anche per il primo allestimento e poi anche l'Atene, lo conosco anche bene, proprio per questo mio vissuto, no? andare a cercare i documenti da esporre e tant'altro, alt però mi era interessato per quanto riguarda eh, l'attività tipica che era l'assistenza sanitaria, i rimborsi per cure mediche e quant'altro. Mi ricordo che avevo preso un vecchio statuto vedo cosa c'è da recuperare mi ero messo un ricordo ben preciso che adesso tralascio perché non divagare eh, e poi di questo statuto cancella questo, cancella una cosa quello non serve, questo era antico questo non era più a passo col tempo ho cancellato tutto <ride> chiaramente poi parlando con altre persone specialmente con il dottor Solano eh, di Torino che seguiva queste attività a livello regionale mi sono stati messi in contatto con eh, il Consorzio Mutuo di Novara che aveva già fatto questo discorso 40 anni prima e quindi... Eh... Ci siamo iscritti, siamo stati accolti, abbiamo parlato, abbiamo iniziato l'attività con una sola assistenza che era il rimborso per l'attività per i servizi ricovery ospedalieri. Tu vai all'ospedale, stai un giorno, hai tanto, stai due giorni e hai tant'altro e con i servizi aggiuntivi. Però l'idea già allora di quello che aveva, eh, ci aveva colpiti che Novara era l'unica mutua allora che lo praticava era l'assistenza domiciliare ospedaliera una necessità che qui in zona del Pinerolese era molto sentita ma tenere conto che già allora, come adesso ancora, ancora accentuato di più il Pinerolese ha la popolazione eh, più anziana di tutto il Piemonte non direi di tutta Italia, ma forse non siamo i primi ma siamo nelle prime posizioni in quanto a no, a livello età media, come, come anzianità, e quindi era una necessità. E lì, eh, subito dopo i primi due o tre anni proprio di prendere un po' di manicatura sulle assistenze più semplici di rivolgi, abbiamo creato questa attività che chiaramente andava eh, non pilotata da Novara, perché non era, una cosa, era una cosa in cui ci andava un, un eh, rapporto umano, ci andavano nell'organizzazione locale, questa organizzazione locale crescendo i soci ha fatto sì che se le necessità, e già l'avevamo ventilato con il consorzio Dvuto di, di Novara, di mettersi poi per conto nostro e gestirsi per conto nostro. Nel tempo, nel giro di 6-7 anni, i primi anni del 2000, l'autonomia rimasta, si è completata e siamo andati per conto nostro. La cosa che ci tengo a sottolineare è perché tutti sono stati stupiti, perché è un'esperienza questa che non è stata ripetuta da nessun'altra parte e perché qui ancora sia a Spinerolo sia nelle società operarie del mutuo soccorso e del circondario c'era ancora una mentalità mutualistica di vecchio stampo pure egoistica, no? dice, ognuno per la sua cappelletta, per il suo paese, il paese per la sua società, no? pur con queste piccole, eh, diciamo, e voi, questi piccoli egoismi, c'era ancora la mentalità mutualistica e vera e propria. Cioè il sussidio, concettualmente, veniva dato perché avevi pagato, quindi avevi diritto. Ma avevi diritto al sussidio soltanto se tu ne avevi bisogno ovvero tu avevi un reddito, addirittura era in orbita nei primi regolamenti della società operaria avuto il soccorso di Pinarone nel 1850, eccetera, il sussidio veniva erogato in caso di malattia se nella famiglia, nel tuo nucleo familiare, era necessario. Se tu in quel momento avevi un reddito, un lavoro che ti permetteva di sopperire le spese sanitarie, non venivi sussidiato. Non era un'assicurazione di tutto tanto pagato un contratto, era un sussidio, un aiuto in caso di necessità. Questo è il vecchio concetto del mutuo soccorso che differenzia ancora dalla mutualità pure e semplice. Io dico il mutuo soccorso è una cosa, la mutualità è l'altra, ma sono due cose ancora differenziate. Su questo io ci punto, no? Il mutuo soccorso è proprio l'aiuto alla persona, quindi il sussidio. Questa mentalità, i, soci, i primi soci, adesso si sta un po' rapperdendo, no? Proprio, stiamo facendo come Mutua Piemonte uno sforzo per ricreare questo, questo pensiero, no? proprio come attività culturale. Alcuni soci, noi siamo partiti, siamo messi per in autonomia dalle altre organizzazioni senza avere nessuna riserva, con qualche rischio. Il rischio non c'era perché noi avevamo avuto, in un modo non eclatante, no? non numericamente corposo, ma significativo, di persone che avevano, ricevevano il sussidio, lo rinvenivano indietro e dicono: Non ne ho bisogno, non ho bisogno di questo sussidio, riesco a fare fuoco con la mia legna e quindi lascio lì per caso che altri che abbiano bisogno. Questo è il principio del mutuo soccorso, è un principio che ha creato la base della mutua Piemonte e che cerchiamo ancora di mantenere. Per di più, eh, una cosa che eh, ci tengo a precisare e che è importante, eh, quando si parla per esempio della storia di società di mutuo soccorso che c'erano i soci visitatori che andavano a controllare se il socio era malato per fare da controllo, quella è stata una degenerazione. All'inizio il socio visitatore era un socio precettato che in caso di malattia di un altro socio, al di là del sussidio medico, pagare il medico che potevi dare, si presentava alla famiglia del socio, avete bisogno di qualcosa, posso spaccarvi la legna, allora era così, no? non c'era il termosifone, toccavi il bottone, bisognava spaccare la legna, bisognava fare tanti servizi aggiuntivi. In campagna, nei paesi del addirittura, non avevano bisogno del sussidio, perché erano magari piccoli agricoltori che avevano, vivevano comunque, non era giorno di malattia che rovinava l'entrata mensile, avevano bisogno però di fare l'erba per dare da mangiare la mucca, dovevano portare la vigna, dovevano fare dei lavori che erano inderogabili e quindi si erano precettati per fare questo aiuto ai soci. Quello era venuto il socio visitatore, poi è degenerato, e ci sono anche fatti in archivio che sono caratteristici, no? che potrei citare, però facciamo lunga, posso citare, no, per dire, no perché dice che il mondo non è, non è cambiato, no, qui c'è stata una grossa polemica in società che addirittura hanno fatto un grosso alito, no? è nato discussioni, è vero, occupa 3 o 4 verbali di 4 o 5 riunioni, eh, in cui il socio visitatore che va a vedere... Se il socio era veramente malato e se aveva bisogno di qualcosa, lo trovava in un cortile che spaccava la legna. Spaccava la legna, ma non per se stesso, per il medico che l'aveva messo in mutuo, che l'aveva dichiarato malato. <ride> no, quindi gli imbrogli ci sono adesso, ma c'erano già anche allora. Ma no, quello aveva creato dei, delle tensioni, dice cioè noi non facciamo la spia, per, perché eh, poi quello lì era la spia no, che ha portato danno al socio perché per... Per la direzione allora lì erano andate le discussioni, questo è un socio eclatante, no? che beh, erano limitati, un no? caso questo, no? Però comunque l'andazzo la, era questo, no? Quindi dal socio che andava a prestare aiuto è diventato il socio che faceva un controllo se veramente un fiscale e li crolla tutto. La società assistenza domiciliare e ospedaliera è venuta a Piemonte, è partita come dico, senza fondi, senza riserve, senza niente e il eh, successo che aveva, che dice, pagano rispetto ad altre muti che fanno la stessa attività pagano quota inferiore e danno più servizi il fatto è che per un certo periodo ci sono ancora stati dei soci visitatori questa persona ha bisogno a casa, è malata, cosa ha bisogno? va un po' a vedere, che, che chiede l'assistenza, due ore al giorno, questo e quell'altro, va un po' a vedere come sta nei paesi, qui è stato anche facile eh? una città come Torino forse non è più possibile Io, nei paesi qui del circondario ancora a Pinerolo, era ancora possibile ci si conosce, i vicini la privacy è quello che è dai sei mio amico, no? quello vuoi fare, sei ammalato, vado a vedere come ti stai come stai e non mi uscire, sussire, freddo eccetera, l'influenza andava a fare la commissione questa persona andava a fare la commissione e quindi non c'era bisogno di una persona pagata e di un'assistenza quindi abbiamo iniziato in quel modo lì tante persone che erano in ospedale che chiedevano i classi canotti di assistenza era perché avevano bisogno di un punto di riferimento persone sole che si trovano a spesale, spaesate eccetera non mancavano i punti di riferimento e quindi andava un conoscente a trovarlo sapeva che era malato andava all'ospedale andava a vedere cessava la necessità aveva avuto un punto d'appoggio sapeva che se aveva bisogno era, sarebbe stato seguito eh, assistito c'era qualcuno che pensava a lui non si sentiva perso quindi non richiedeva più l'assistenza si sentiva coperto questa è stata la grossa forza della multa di amore erano precettati, se non andavano erano multati per pagare un altro socio che non era precettato che doveva andare al loro posto, c'erano le multe il socio che eh, a turno era precettato c'erano chiaramente dei turni in cui dalla direzione di chi si occupava di queste cose precettava e mandava chiamava, il socio di turno a andare a vedere e visitare il socio ammalato per dare quei servizi che, di cui aveva bisogno e quindi eh, era precettato addirittura in campagna questo già in tempi successivi dice ma io devo fare gli affari miei vado a lavorare con un altro che non riesce nemmeno a fare quello che, che serve a me e allora dice mando un altro e lo pagava, però veniva, a quel punto veniva multato e ci sono proprio anche qui a Pinerolo degli, degli esempi no? di multe che venivano fatte ai soci che non hanno partecipato quindi avevano la direzione per dare l'apporto di assistenza a questa famiglia, a questo socio malato, doveva pagare un'altra persona che non era socio. E quindi allora paghi tutto, paghi la multa, così sussidi la cosa. Chiaramente nel tempo quando è diventato così è diventato una cosa. Purtroppo in questo momento la Mutua Piemonte è praticamente così. Non c'è il socio precettato, anche perché allora era semplice l'assistenza. In questo momento ci vogliono anche capacità professionali. Oggi funziona. Oggi funziona, per esempio in Mutua Piemonte, che ci sono delle cooperative con personale per Pagato chiaramente, però anche particolarmente addestrato per dare l'assistenza in ospedale in cui abbiamo una buona collaborazione e addirittura ci sono stati dei rapporti con gli ospedali eh, in cui si è fatto un protocollo quando siamo stati i primi in questa cosa a farlo, no? a dire noi mandiamo in ospedale persone che non sono parenti però sono preparate per fare addirittura nel tempo è nato un buon rapporto, è nato addirittura si è fatto un corso con eh, l'ospedale, la direzione sanitaria dell'ospedale, proprio per preparare determinate persone che sapessero muoversi, in cui ci eh, fosse un rapporto personale dell'ospedale e personale esterno, perché poi questo personale esterno deve far poco, è una, più che altro è assistenza psicologica. L'ospedale è in grado non è mai morto nessuno per mancanza di assistenza in ospedale nell'ospedale fa le sue assistenze un po' meno bene, un po' più bene però lo fa no? io ho visto per esperienza è un'assistenza psicologica specialmente la persona anziana che non ha parenti stretti si trova spaesata è ammalata, si trova in un ambiente eh, ostile no? quindi ha bisogno di una persona di sentirsi protetto da una persona che anche se non conosce eh, sa che è lì per lui questa persona è qui per me non l'ho mai vista, però è qui per me, per assistere perché io sono, mi posso fidare, ecco. Eh, mi, segue me, non segue tutti. No? Quindi è un'assistenza psicologica. Il mutuo soccorso di per sé è insito nella natura umana. È un animale sociale e quindi vive in società e è portato naturalmente al, al mutualismo, no? la società stessa c'è un, un rapporto mutualistico nel senso io faccio questo, tu fai quello io faccio il pane, tu lo compri però a quel punto mi porti la farina no, è un rapporto mutualistico commerciale quindi da sempre l'uomo si è unito ha fatto questo mutualistico chiaramente con l'evoluzione societaria e questo già in tempi abbastanza antichi Abbiamo degli esempi di società di mutuo soccorso eh, nel, nell'antica Grecia, ne parlano alcuni testi, ne parla Erodoto in alcune cose. Addirittura eh, ai tempi di Diocleziano nell'Impero Romano avevano proprio codificato queste società che allora erano in parte società di mestiere esatto, però che davano mutuo soccorso e davano aiuto eh, alle le persone siano proprio società organizzate no? e hanno trovati dei documenti dei, proprio delle epigrafi delle lapide, dei mezzi regolamenti scritti su tavolette agli scavi di Ostia, no? ai tempi di Giocheziano no? e poi questo è cresciuto con le corporazioni, le classi eccetera che in parte erano strumento democratico in parte erano di rappresentanza in parte di Sindacati, cioè, come dire, finalità sindacali per difendere gli interessi di una categoria, però nel mezzo tra classi, corporazioni, confraternite, eccetera, c'era anche il mutuo soccorso, l'aiuto alla persona che era in difficoltà in un modo per conoscenza, per vicinato, per motivi religiosi, motivi diversi. Di qui vicino c'era la confraternita di San Francesco, che aveva la sede proprio qui, un edificio qui di fianco alla sede adesso, dove c'è adesso la società operaia di Pinerolo, che faceva già assistenza agli orfani, a, e davano delle doti, facevano delle assistenze. Naturalmente questa cosa si è evoluta e eh, è nata eh, poi, quello che ha portato poi al modello che abbiamo adesso, è stato in Inghilterra, precisamente a Manchester. Difatti quello del mutuo soccorso, mutuo soccorso di, di Italia d'Italia di attuale si chiama il modello di Manchester, che è il modello di mutuo soccorso e istruzione nasce in Inghilterra con la crisi dell'industria della lana, quando l'Inghilterra ha delle colonie in Egitto, in America, in tutto il mondo e quindi importa il cotone perché costava meno che lavorare la lana e quindi le industrie si stanno trasformando. Nasce la prima disoccupazione, i primi macchinari e c'è tanta disoccupazione. Come ricicliamo questi operai? Non venivano riciclabili, non sapevano leggere e scrivere, avevano una cultura, erano incolti. Alcuni ecclesiastici inglesi dicono: Ma se questa, tutta questa gente sapesse almeno leggere e scrivere, sarebbe più facile riciclarli, no? rinnovarli. Fare i corsi di aggiornamento professionale, come si direbbe adesso, no? e lì nasce il mutuo soccorso di istruzione e fino all'istruzione nasce anche il mutuo soccorso creando questi gruppi nasce il mutuo soccorso e di assistenza anche sanitaria il modello si espande dall'Inghilterra alla Francia il Belgio la Germania e chiaramente anche l'Italia le società operaie e volte si classificano molto modo no avevano chiaramente eh, nacquero parte per spontaneamente in e in larga parte anche promosse dalle autorità, Il fatto che fossero nate in modo spontaneo eh, con la leggenda. C'era la necessità, ma c'era stato un concorso di, partecip di partecipazione, ci fu la spinta del basso e ci fu anche una promozione da tutti i ceti dirigenti di allora. No? Qui a Pinerolo partecipa, eh, parteciparono alla Fondazione eh, gli operai gli artigiani di un certo tipo. E poi Si se sapeva anche da spiegare il perché eh, proprio a Pinerolo e non da altre parti, no? proprio per contesto sociale favorevole, però nacque anche per spinta dell'autorità che usufruirono di questo Rossi, che era un capopopolo, per metterlo a capo di questa attività. Però fu il circolo sociale di Pinerolo, che fu allora il circolo dei nobili, dei dirigenti, della classe dirigente della città, che spinse, promosse questa attività. La novità di allora fu che fu la prima società in cui eh, parteciparono tutte eh, le classi. Fin allora, rispetto, fino allora c'era stato in quel periodo, del 1840, c'erano le classi. Nel 1844 Carlo Alberto chiude le classi perché avevano... Un, una funzione puramente sindacale contro il governo, contro l'autorità, no? non andava più bene, dice però hanno grossi meriti, trasformiamo in società di mutuo soccorso. Qui è questa società, qui a Pinerolo, però come è a Pinerolo, è valsa per tutto il Piemonte, almeno nei primi tempi, di eh, partecipazione globale. Quindi, operai di tutte le classi sociali e quella era la novità del momento perché è la prima società di Pinerolo, di Pinerolo prima in Italia perché è la prima società in Italia in cui parteciparono tutte le varie classi no? che era una società che ha messo tutte le categorie assieme, questa fu una novità per di più qui, eh, allora, qui a Pinerolo c'era una dirigenza anticlericale con una forte presenza culturale però eh, cattolica ecclesiale con dei padri rosminiani che c'erano cioè, più in quel momento, era l'evoluzione ecclesiale della, della Chiesa, quindi molto aperto alle novità, alle novità. E partecipano tutti, per di più c'era la presenza valdese, quindi la divisione tra cattolici e valdesi. Proprio nel 1948 fu possibile mettere in una sola società, prima in Italia, ecco, quella, anche quello. Prima associazione italiana, Piemontese allora, no? perché in Italia non c'era necessità, perché non c'era una religione, ce n'era una sola. Qui eh, nel Piemontese c'erano le due religioni, quindi la prima volta in cui eh, appartenenti alle due religioni diverse si associarono assieme. Quindi, quindi quella è grossa novità. No? Quindi fu una partecipazione generale. No? parteciparono tutti, no? addirittura nel primo direttivo, nella prima direzione del sanamento, che già avevano fatto uno statuto, un regolamento, c'erano i soci onorari, addirittura partecipò il pastore Valdese, tre canonici del Duomo, e addirittura il promotore, il primo che aveva spinto questo Rossi a fare questa attività, era, un, era il sindaco che era un anticlericale sfegatato. No? quindi una partecipazione globale ecco. e quindi però proprio per questa partecipazione globale in Piemonte, eh, specialmente nel Piemonte occidentale specialmente provincia di Torino proprio Sabauda, Centro Savoia Regali Italia, normatica erano legalisti in provincia di Cuno era già più di ispirazione già più socialista e proletaria e altre cose vai verso Novara diventano verso Lombardia società socialisti e verso la Liguria società con tendenze mazziniane repubblicane mazziniane proprio per la cultura sociale l'evoluzione storica i percorsi diversi